Nuove province nel sistema prende forma il catasto digitale si passa poi ai permessi 104 e congedo con l'inps che apre i familiari del partner dell'unione civile e eh, rimanendo sull'inps sulle notizie dall'inps il flusso uniemens da febbraio 2022 in uso solo il codice alfanumerico unico per i ccnl l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il divario di genere, come il Covid ha allontanato sempre di più le donne dalla parità sul lavoro e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it Partiamo subito dalla cessione del credito, Poste riapre la piattaforma, nuovi limiti e documenti necessari nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sull'accessione del credito, Poste italiane riapre la piattaforma che dal 7 marzo 2022 Torna disponibile solo per le prime cessioni. Aumentano i limiti le condizionalità poste ai contribuenti e i documenti necessari, tra questi la dichiarazione dei redditi e la copia dei bonifici. Riapre quindi la piattaforma della cessione del credito di eh, Poste Italiane dal 7 marzo 2022, dopo lo stop dovuto al susseguirsi delle modifiche normative antifrode varate dal governo, Poste ricomincia ad acquistare i crediti d'imposta, Derivanti dai lavori edilizi con nuovi limiti e condizionalità. Il primo è relativo alle somme che Poste italiane acquisterà: c'è cioè il via libera solo alle prime cessioni relative, quindi a importi maturati esclusivamente dai soggetti che hanno sostenuto in maniera diretta la spesa. Non c'è spazio per le imprese che, ad esempio, hanno applicato lo sconto in fattura. Le norme antifrode portano a un restringimento della cessione dei crediti d'imposta tramite Poste, che appesantisce l'elenco dei documenti richiesti ai contribuenti. Tra questi è obbligatorio inviare la copia della documentazione che attesti la capacità reddituale o patrimoniale del soggetto che propone la cessione del credito e la dichiarazione dei redditi che diventa parte della documentazione che il Post Italiano analizzerà prima dell'acquisto così come si farà più stringente il controllo dei bonifici di pagamento. Cambiamo argomento e passiamo alla visura catastale tramite SIT, nuove province nel sistema prende forma il catasto digitale, ci sono quindi nuove province nel sistema integrato del territorio, il calendario con le date di sospensione dei servizi e di attivazione delle novità nelle diverse città interessate prende forma e così il catasto digitale. I dettagli sono nella notizia del 7 marzo 2022 Passiamo al tema del lavoro, con i permessi 104 e congedo, l'Inps apre ai familiari del partner dell'Unione Civile, fa il punto, Anna Maria D'Andrea, sulla circolare numero 36 del 7 marzo 2022, che estende i benefici anche in caso di assistenza ai parenti dell'Unito civilmente per quanto riguarda i permessi della 104, e congedo straordinario, che eh, da questo momento sono anche per i familiari del partner dell'Unione Civile una novità che resta invece esclusa per i conviventi di fatto. Rimanendo tra le novità dell'Inps, c'è il flusso Uniemens da febbraio 2022 in uso solo il codice alfanumerico unico per i CCNL. Si conclude la fase transitoria dalla denuncia del mese di febbraio 2022 si deve utilizzare esclusivamente il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Lo spiega il messaggio numero 1058 del 7 marzo 2022, che richiama le istruzioni della circolare numero 170 del 2021 con le novità del decreto semplificazioni. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il divario di genere, appunto, oggi la festa della donna e come il Covid ha allontanato sempre di più le donne dalla parità sul lavoro. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul divario di genere. Come il Covid ha allontanato sempre di più le donne dalla parità anche e soprattutto nel mondo del lavoro. A sottolinearlo la ricerca sul tema pubblicata da Rome Business School lo scorso 2 marzo. Dal PNRR ci si aspetta una spinta positiva ma la sfida appare ancora troppo ambiziosa. I dettagli sono all'interno dell'articolo. e eh, L'ultima parte della nostra rassegna stampa è dedicata alla pagina relativa all'economia. Del Corriere.it che apre con il rischio blackout elettrici se la Russia blocca il gas e il piano di emergenza, l'articolo di Enrico Marro e poi gas Cingolani l Italia sarà indipendente dalla Russia in 24-36 mesi. No al carbone. E la borsa fiammata in Europa per i bond UE Milano sale del 3% con team e le banche. E per quanto riguarda la crisi energetica emergenza il gasdotto tap è pronto a fornire 2 miliardi di metri cubi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola riarmo gas e automotive se la geopolitica dell'est spiazza la lega è di dario di vico e eh, fa il punto sulla posizione dell'italia nelle relazioni internazionali ed in particolare nei confronti di altri stati europei quali la francia e la Germania e sui cambiamenti che ci sono stati a livello geopolitico dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Ovviamente per i dettagli vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it per poter così eh, fruire anche degli altri contenuti. E con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui. Io vi ringrazio per la vostra attenzione vi lascio al prossimo appuntamento che sarà domani sempre alle 13.30. Arrivederci.